Prendere per forza così tanto. Cioè, ma io eh, non sto flammando no, niente e nessuno. Tu sei quello so che sono... flamma sempre. Io, io sono quello che flamma. Ma come? Sì, sì, no, sì. No, ma se. Sì. Sto già mettendo io... su WhatsApp, basta. No, okay. vabbè, su WhatsApp è tra di noi. Un altro tra discorso, di noi, sì. Si scherzi, ah, si se si certe chat di WhatsApp o di Telegram possono parlare. parlare. <ride> ah. Allora, Elvis, noi possiamo <ride> parlare <ride> di quello che hai chiesto tu, ma l'ospite di oggi potrebbe esserci già pronto? Da un pezzo sì. tra l'altro Quindi... Dici, Dici sì. che è pronto Ma oggi parla Oggi parla Oggi parla Benvenuto <ride> <ride> <Ciao, ride> Lapo Benvenuto Grazie, grazie. come state? Bene, bene. Benissimo, bene, benissimo Non ci possiamo lamentare Io sono qua con il gatto che come potete vedere Ha, ha, ha avuto bisogno di coccole adesso E ora che l'ho preso Fanno in braccio non si toglierà per niente. Quindi, eh, vabbè, vabbè, ma per per rimanere così non è un problema. <ride> se se il gatto vuole amore, tu devi dare amore, è importante dargli l'amore, giusto, giustissimo. Ha ragione. Ecco, Lapo, per... Intanto, prima di iniziare, complimentoni ci tenevo, sinceramente. Per il riconoscimento da parte di, di Raikro, ah, no, legends Molto bello. Perché è, molto, meritato, molto è meritato Grazie, grazie mille e dopo, dopo che siamo, siamo vicini all'undicesimo Compleanno oltretutto dello eh, streaming infatti. Che molti non lo sanno Io non ho mai celebrato il compleanno dello streaming Per il semplice fatto che boh, è come Non ha molto senso Cioè il giorno in cui hai iniziato a lavorare a una cosa E tipo, sì, è figo Ma per me è tipo Finché va avanti è una cosa bella Quando finisce magari Dico, ok, è il momento di chiudere questo capitolo cose del genere però... Eh, ora, ora che Riot ha detto, vabbè, raga, celebriamolo noi, visto che non si vuole celebrare da solo. E, allora e quindi, sì. e è cosa bella, Sì, che poi è il 21 marzo, perché è tre Pronto. giorni dopo il mio compleanno, perché il primo anno che ho streammato, mm -hmm. io ho streammato con un computer in prestito, che era un computer che aveva mio padre, perché lui è un ingegnere e quindi aveva questo computer che era fatto apposta per utilizzare AutoCAD... E quindi io usavo in prestito il suo computer che lui non usava perché aveva un altro computer quando lavorava in sede E quindi okay. era a casa praticamente a prendere la polvere E quindi me l'aveva passato sotto banco in prestito e io ci streamavo League of Legends perché c'era un tipo, un Nvidia Quadro, addirittura non è neanche una, una scheda video eh, esatto, canonica. Questa è una cosa interessante perché 11 anni fa, come si streamava? Cioè, non penso che ci fossero tutti gli strumenti che, che ci sono oggi, ad esempio. Allora, OBS esisteva nella sua forma più grezza, se non ricordo male. Magari la memoria qua mi inganna, dopo 10 anni è anche difficile. Però mm. mi ricordo un programma molto simile a livello di interfaccia okay. ad OBS. E quindi... Quello che potevi fare era mettere l'immagine, mettere quello che appariva a schermo e una telecamera. Che alla fine era proprio il minimo necessario che potevi mm. fare. Che è, è, era, era strano perché ero partito con l'idea dicendo... Lo stanno facendo in America, di sicuro qualcuno, se lo fa qualcuno qua funziona, per così dire. Quando ancora nessuno ci provava nemmeno perché dici no, chi vuoi che lo, lo segua in Italia. Era una roba quasi assurda, per così dire. Però eh, sono ancora qua! <ride> eh, appunto, appunto. No, ma io tra l'altro sono uno di quelli che ti seguiva da... nei primi tempi, io mi ricordo non so, forse studiavi o era ingegneria biomedica o qualcosa di genere tecnologie mediche, io ecco. era biotecnologie medica all'inizio. Ecco, poi esatto. ho fatto, facevo l'università in parallelo. E poi ho deciso di fare all-in su questo mondo: eh beh, pensavo se fosse una ancora... sorta: pensavo fosse una sorta di seguivo agli esami, sai? ti seguivo <ride> da quando studiavi. <ride> <in generale>. Stavo <ride> lì in prima fila a guardare cosa facevi. No, io mi ricordo che mi pare forse pranzavo o la mattina non mi ricordo mm. se era la mattina o dopo pranzo mi mettevo lì sul divano e col, uh, col pad col tablet mi guardavo lo streaming di Terenas che che giocava in toplane, anche perché io non inizialmente streaming io i video vedevo. Ah, tu vedi i video, video, tanti io video, video okay. tantissimo. Io okay. i video tantissimo, devo sì. essere sincero, stasera. Lui perché è mo... Jack, la di Kerry. Ma, Ma mia. La sua, Ma, dove <ride> sei <mamma ride> <mia. ride> Perché Ma, ricordo, ti devo questa laurea di Terenas. <ride> ok. Quando iniziai a giocare mm -hmm. e quindi ero boh, bronzo. E quando mi capitava di vedere i tuoi video dicevo Mamma mia questo qua è diamond Uno, Che cazzo deve fare per arrivare a diamond E mi dicevo da un bronzo non riesco a salire che devo fare E quindi mi vedevo i video perché Ricordo che spiegavi moltissime cose Da un tempo fa che mi aiutavano molto a salire Era... C'è questo che devo ringraziare di nulla, di nulla. È una cosa che continuo a fare guardando indietro, guardando alcune delle spiegazioni che ho fatto, ero tipo, oh mio Dio, che cosa dicevo? <ride> <ride> Al no, perché erano... Cioè, ovviamente il gioco evolvendosi così tanto, c'è sì, molte più cose. Poi dopo gli ultimi cinque anni, essendo costantemente eh, stato a contatto con il competitivo, quello ha accelerato ancora di più quello che potevo imparare, capire e comprendere mm. del gioco, che già prima magari sapevo, ma soltanto sapendo... Sai quelle classiche nozioni che non sai scrivere, però le conosci di, di riflesso quasi. Cioè, sai che succede questa cosa? Perché, boh, non lo so, però succede così se faccio questa cosa. A furia di provare, provare e provare. Ma poi, con il fatto che era iniziato il mio percorso con il casting, era, si era solidificato ed è diventato molto più schematico e chiaro. Anche per me, spiegarle, poi le cose era molto più semplice. Infatti è stato un po' il, il comodo del, del castare, che mi ha aiutato anche tanto a giocare meglio. Mm, perché, è che è scelto, è successo, perché hai scelto di castare? Cosa ti ha portato a fare questa scelta? Uh, eh. No, le... Prima eh, <ride> allora, allora, di allora, tutto, eh, eh, tutto il fatto che Jack <ride> non facesse più L.C. e questo è stato sicuramente un boost importante. Saluta Jack che sta allora, vicino a Jack l'altro. Sì, sì. Allora, allora... Eh. È sempre una storia divertente che ormai posso raccontarla perché sono passati abbastanza sì, anni, ormai. ma ho le, ho, è letteralmente iniziato tutto per nemmeno spregio, ma per, per fastidio personale. Letteralmente, allora vi, vi spiego la cro cronologia degli eventi. Circa maggio 2017 si viene annunciato il fatto che Jack non farà più lo streaming ufficiale di, di League of Legends in Italia e mm. che ci sarebbe stata questa nuova realtà. E allora mi avevano invitato perché comunque volevano sentire le opinioni di tutti quelli della community, avevano invitato alcune figure di spicco in generale, cioè non soltanto io ma anche Deugemo, c'era cioè anche persone proprio nel settore e-sport e così via, per capire un po' qual era la loro opinione, qual era il feedback. Mm. E una delle cose che io avevo in mente da ormai tempo in memoria, letteralmente dal 2013 avevo questa convinzione, è che i telecronisti hanno sempre un problema, quelli soprattutto in Italia, che non hanno... L'esperienza e la parlantina di parlare di fronte a una telecamera, che è, è purtroppo una delle, de, de, delle difficoltà che si ha sempre all'inizio quando ci si mette di fronte alla telecamera. E quindi la mia idea era: metti un content creator e metti una persona tecnica accanto, così che mm. si bilanciano tra di loro, uno insegna l'altro e si, si, si crea la sinergia. E, una, e quindi ieri questo feedback uh, Durante questa, questa conferenza stampa Il fatto che okay, PG Sports farà Personal Gamer addirittura al tempo Sì, ancora era, personal, sì, sì, sì. sì era, era ancora Personal Gamer Personal Gamer farà il broadcast ufficiale Del campionato, dell'LCSU. Al tempo era ancora l'LCSU Madonna mia! Sì, sì Cosa sì, stiamo pescando sì, oggi? Sì, sì, sì, sì. L'LCSU eh. era, era ancora così <ride> E, e uno, delle, uno dei feedback che ieri Era questa idea E... E uno dei responsabili del progetto che ancora lavora dentro PG Esports Dice no ma un content creator non può fare il telecronista chiaramente Chiaramente me lo ricordo proprio questo, questa me la sono segnata E letteralmente io ho, ho fatto in modo di prepararmi preciso perfetto per un mese e mezzo Finché non siamo arrivati al punto in cui mi hanno contattato e mi hanno detto Vuoi fare tu il telecronista che ci siamo in una posizione in cui ci sentiamo che possiamo provare la tua idea e siamo, abbiamo quindi cominciato io e Roberto che eravamo in due per fare tutti sì. quei giorni di casting e poi si sì, è un po' ampliato ovviamente la crew perché sennò non si sopravviveva visto che erano quattro giorni a settimana e c'era il sistema con la snake draft e c'erano le best of 2 era, era un sistema disastroso era uno di, quei giorni, uno di quei periodi in cui dici ah beh ci può andare molto bene o molto male cioè potremmo fare nove game oggi oppure farne sei e questo è il giorno 1 di Quatt <ride> <coughs> Io mi ricordo invece quando eh, Perché io collaboravo a quell'epoca con Jack eh, Che già tu prima avevi provato a, a chiedere di poter fare il caster Per le vecchie sì. Google, sì, E se ti venne risposto così No, cioè almeno a noi venne data questa questa risposta, no, Lavo la, non va bene perché fa le maratone 24 ore quindi non lo possiamo prendere vorrei fare una specifica vorrei okay. fare una specifica tu, no, allora, non so dove io in casa, perché me lo sono tenuto da parte questo, ho l'email ancora ufficiale ecco. del responsabile <ride> che mi mandò questa risposta non possiamo associarci alla tua figura perché la tua abitudine di fare contenuti così lunghi in streaming andando contro al tuo benessere personale sono associabili alla ludopatia sì eh. sì, sì sì sì me lo disse geno, me lo disse cosa io, eh, io ero là che ah. io ho ancora il foglio stampato in casa da qualche parte ne sono sicuro perché quella me la sono segnata proprio sono una persona <ride> che prova rancore per poche ecco. persone ma ce l'ha per sempre eh, per questo visto. è un per, per questo, questo genere detto, E già vuoi uccidere sì. due persone oggi. No, cioè, no, no, no, no, no, no, no, no, È soltanto un, cioè, dimostra dimostrare è che lì, posso però. fare una cosa. Però è, è, come è... Quando, è come quando torni dopo scuola la tua professoressa che ha detto tu non ce la farai e vai lì e dimostri che invece che l'hai fatto. Eh, l'ho ec fatto. Ecco, io esatto. lo, eccomi, ecco, ecco, eh, l'ho fatto. Fatto. Fa fatto uguale anche io. La mia Fai conto che all'uscita dall'esame dal liceo, l'esame di quinta superiore, c'era la mia professoressa di latino. Che mi disse: mm. quando, dice, Ok, ti abbiamo fatto passare. Ok, l'ultima cosa che mi ha detto è: Raspanti, per favore, non sprecare i soldi dei tuoi genitori all'università. E infatti non l'hai fatto, mio padre. No, all'università l'ho fatta. Vabbè, però, nel senso: per L'università l'ho fatta. A alla fine ho deciso di mia spontanea volontà di non finirla. Però per lei lo diceva perché io sono uscito con un voto del cavolo. Perché perché non mi sono mai impegnato al liceo, perché era il liceo, e ero tipo... Tanto il voto non conta, a meno che non vai a medicina, non conta assolutamente niente. Infatti, infatti. Nelle cose che mi interessava partecipare erano tutti, ok, c'è il test d'ingresso, mi studio per il test d'ingresso e poi dimostro quello che sono in grado di fare. Che, per esempio, per Biotecnologie a Milano erano 100 persone, sono finito tipo 31esimo. Non incredibile, ma comunque, giusto per dire che comunque il mio sapevo farlo quando mi piacevano le cose. Infatti, le uniche materie in cui andavo bene erano biologia, matematica, chimica e fisica. Se sei wow. forte, passi, diciamo. Ma è. è, è... <ride> Su quello dovremmo <ride> aprire un capitolo. Cioè, non sai quante <ride> per... Dipende dal non paese. Sai qua... Non sai quante <ride> persone mi dicono che dovrei fare un, un lifestyle branding su questa cosa. La filosofia sulla vita! Sì, letteralmente, <ride> perché ogni volta che parto con questo discorso, partono due ore di discorso come lo spiego su ogni singola cosa sulla quale hai influenza. E quindi non vogliamo mm. lanciarci in quel tipo di discorso, fidati. Beh, c'è la cosa carina, sai, la scritta se sei forte e poi una roulette, un menu a tendina con tutti i... Scegli quello in base <ride> al tuo contesto. Scegli Guarda in base al contesto. Vedere, eh? Eh, e poi la, ti porta al sito di Lapozen che ti spiega come vivere. Mamma mia. <ride> ti immagini. <ride> Un contenuto diverso dipendentemente Ma come le conferenze bello. di quei guru Ciao benvenuto al Sei Forte Sadi <ride> Per tutte le, le cose che deve spiegare E il sito ovviamente Amm è se sei Forte Clicchi qui ma... Ah, sì. Eh, capisci, capisci? Mi dà proprio quel brivido lì. Sì, sì. tipo... <ride> ah, cioè, se faccio una cosa del genere vuol dire che o ho trovato il modo di farmela piacere, nel senso di... Ho trovato il modo per inquadrarla e tipo creare un branding tipo che considererei anche tollerabile, perché sennò, entri molto velocemente in quella tipologia di profilo e personaggio pubblico che... Non voglio averci a che e fare. quanto è producente, se, se non bilanci bene, diciamo. Eh, capisci, cioè entra sì. in quel... Sembra quasi una setta a quel punto. E non voglio diventare... Dalle quale dalle... noi prendiamo le distanze. Dalle sette, <ride> cioè, ca capisci? Cioè, div diventa una di quelle situazioni in cui... Mm, sì, ma no. molto borderline. Mm, mm. Anche perché, diciamo che l'ultima setta che più o meno si comportava così in lifestyle, diciamo... I cartoni della pizza poi non hanno. I cartoni di pizza poi non gli hanno portato molta fortuna. ecco, era, eh sì, sì, sì, sì, sì, sì. era quello il, il problema. E, Lapo. Senti. Parlando di cose, un attimo un po' più tecniche. Prima di arrivare a fare, un'altra domanda, vai, però, Vai, vai. vai, vai. Sì, vai. perché PVP e non Color? Che cosa ti ha portato ah, a fare? Uh, allora, io di base av avessi voluto avrei. Avrei preferito fare il color, il punto è che, okay. come, come ti dicevo prima per il discorso do, Serviva che una delle due persone fosse la figura che intrattenesse okay. tra virgolette il pubblico Nel senso insegnasse anche all'altro come essere presente in telecamera Non perché mm. eh, al tempo Roberto non, lo, non è che non lo sapesse fare, è semplicemente una questione di quanto morbido e liscio e a tuo agio sei Okay. All'inizio eravamo in tensione entrambi Io perché dovevo comunque considerare Questa cosa nella mia testa e allo stesso tempo Dovevo anche stare un po' tra virgolette Dietro a Roberto e insegnargli e spiegargli Magari cosa andava bene, cosa non andava bene Cosa funzionava, non funzionava, ma era una cosa che facevamo Anche a vicenda, cioè molto in fretta Roberto ha imparato okay. a... Perché, è, è, è, sai, Roberto è bravo a fare il suo lavoro Pazzesco eh, Cosa è successo? È diventato questo avanti e indietro di Ah questa cosa funziona, Ah, questa cosa non funziona Proviamo un po' di più di questo, proviamo un po' di meno di quello E infatti spesso e volentieri nei nostri casting Si <ride> confondono anche quasi le nostre due figure Proprio perché sappiamo sì. parlare entrambi di entrambi le, i lati Roberto sa fare play by play perché ha avuto così tanto stretto contatto con me Vedendo come lo faccio io Allo stesso tempo il color era qualcosa che io facevo prima E quindi sapevamo indirizzarci nei discorsi l'un l'altro ho capito cosa intendi Però per sviluppare questa sinergia Di avere tanto tempo col tuo compagno di, di eh, Ma allora effettivamente Lui e Roberto sono stati insieme mm. cioè, Sei anni eh, vi... Avremmo fatto sei anni a giugno quest'anno E eh, però non è successo Parliamo di <ride> storie tragiche Un amore interrotto sul più bello <ride> La famosa uscita dell'autostrada dei sei anni Non è stata presa in pieno Quella dei sette Se non sbaglio sì, Senti ci sono un po' di domande da parte Degli astanti Sus Gianna Che non sappiamo chi sia Chiede se la prendi per la prossima BCS possiamo garantire per lei Anche se non sappiamo chi sia Ma lei regala biglietti e alloggio Per LC: Tanta roba Vivere a Berlino è Tanta roba Quindi è un sì Scusi sì. sì. sì. Sei presa per sì. la BCS a posto. L'altra domanda invece è che qui c'è del sogno Visto che adesso non devi più andare da nessuna parte a castare Se vuoi continuare a farlo cioè, Non è costume... vero perché sta castando la BCS Sì no? al momento <ride> eh, Dice, è... sono, stato, sono stato ospite l'altro giorno per uh, un intervento Perché uh, Paolo mi ha contato la ti creativa di fare un... una partita for fun Avevo un po' di tempo libero e quindi mi... ero volentieri Cioè, Ormai considerato che la situazione con Paolo si è appianata siamo abbastanza tranquilli entrambi in uno nei confronti degli altri. Dell'altro, um, ormai siamo tipo nella situazione: hey, io ti faccio un favore, tu mi fai un favore. Siamo, yeah, senza Beh, problemi. così che fanno i bravi Content Creator, nel senso, giustamente. Eh. Sì, Ci si aiuta vicenda fare... volentieri esatto, proprio esatto, perché, esatto. Eh, ma anche Paolo, che più volte spesso ha parlato anche durante la BCS stessa della Se Forte Sali Challenge e del fatto sì, che comunque sì, ha sì, avuto sì, piacere sì. anche a vederla organizzata, il fatto che a partecipare e quant'altro. Io sono soltanto, cioè, per me, è, non è, magari qualcuno la vede in maniera molto fredda questo mio discorso, dice, ah che freddo l'apoca, sembra molto impostato, cosa. no, per me è proprio un... Il fatto che ti prendi del tempo per riconoscere gli sforzi di un'altra persona, per me è tipo... Uh, thumbs up, sì. Se, sì, ne, ne, sì, ne, sì, tra, sì tra le persone... c'è questa teoria, c'è questo libro che si chiama I linguaggi dell'amore, e uno di questi, uno dei linguaggi dell'affetto in italiano, sarebbe dell'amore in inglese, eh, Languages of Love una delle cose, una dei linguaggi è words of affirmation, cioè le parole di affermazione, il complimentarsi, il riconoscere okay. lo sforzo e quant'altro, è uno dei modi in cui esprimi l'affetto nei confronti di altre persone, e per me questo è uno dei modi in cui Paolo è molto bravo, è sempre stato molto bravo sotto questo punto di vista, e infatti gli riconosco questo e, lo, e ricambio volentieri, proprio perché vedo che sa, fatto, abbiamo fatto entrambi uno sforzo e allora continuiamo a farlo per Far contenta anche la community, perché vediamo che si certo. sono tutti più contenti. La... C'erano altre domande? Sì, l'altra la domanda è che siccome la chat mi ha appena licenziato, stanno chiedendo ah. se hai impegni per eh, castare il streaming The Proving Grounds quest'anno. <ride> <ride> Alzo le mani qua. Hanno detto, Revit tutto è, possib la è possibile. che tu vuoi fare il color? Uh, uh, vuoi dipendere a fare il color? Andiamo al bcs, io vengo io faccio il bbp, tu fai il color e ci divertiamo insieme. Chissà, vedremo, dai, ah sì, chiacchieriamo. No, questa cosa. Ti faccio mandare io una mail dopo. Da... Da... <ride> Ti faccio mandare una mail. Me la Però faccio vabbè. stampare. Iniziamo Ma a stampare forse. le mail di odio. Ragazzi, quindi potete crederci a questo punto. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non rispondere. Eh. <ride> Direttamente, e, che, che in America hanno un metodo molto più comodo, I plead the fifth, che è il quinto emendamento, e poi il fatto che ah, non, puoi, non puoi autoincriminarti. E quindi puoi dire: Ah, no, io non rispondo perché? Perché ho il diritto di poter non rispondere. Quella famosa frase che sentiamo in tutti i film, Sì che lo dico che è il modo, modo migliore perché non puoi dire no comment ovviamente in tribunale. Quindi dici: No, quinto emendamento, io posso non rispondere. Esatto giustamente eh, ci provano così a, a evitare problematiche varie eh, senti ma il, questo percorso almeno per il momento delle sì almeno delle sì per il momento si è interrotto eh, a parte quello che le stories che tu hai detto a cui hai risposto nel, su instagram il tuo video c'è qualcos'altro che vorresti dire che non so che mh, per, per spiegare ancora meglio, magari, qual è, le, qual è il problema, perché si sono dette tante cose, no? Eh, okay. se ne è parlato tantissimo, ovviamente, di, di tutto Chiaro. questo. E però, visto che abbiamo l'opportunità di averti qui, a, appunto, in diretta, a capire se, se c'è altro, se, se... Ma, ma non per te, io perché lo dico perché noi vogliamo per che lo spazio italiano funzioni Chiaro. nel migliore dei modi, assolutamente. Che cosa manca? Che cosa si deve fare? Si può fare? Perché questo, cioè, a mio avviso, io sono sempre stato abbastanza garantista verso mm -hmm. chi faceva questi tornei, chi, chi organizza, lo sono stato con Pro Gaming, lo sono stato con PC Sports, però quello che mi sembra di vedere in quest'ultimo periodo, su tante cose, magari mi sbaglio, non la mia impressione, ma è quello che, non so, ci, sei, ci sarà una sorta di rimettere i remi in barca e farsi trascinare dalla corrente dove si va, si va, e basta, senza allora... metterci del proprio. Allora... Um... Suonerà molto assurdo questo parallelismo e non mi mettete in croce per favore perché so che i discorsi di politica sono delicati e proverò a essere il più delicato possibile in quello mm -hmm. che sto per fare, ma è, un, è una, ma è una metafora. Allora, eh, è una cosa che sto usando in questi giorni perché mi sono reso conto che è, il, è un parallelismo molto azzeccato, almeno secondo me. Um, sai come quando si è giovani si tende solitamente a essere più verso il radicale, verso la sinistra verso l'apertura il... sì. la... mentale solitamente ecco. ecco, quando una persona entra in politica verso l'età di 25-30 anni e poi continua a essere un politico cosa succede? Nel tempo questa persona che risiede sulla sinistra per quanto si percepisca di sinistra lentamente, lentamente si sposta sempre di più nell'altra direzione per quale motivo? Perché le necessità di quella che è la popolazione Cambiano dipendentemente coi tempi Dopo un po' se tu hai 50 anni È difficile essere a contatto con chi è un ventenne Ha necessità eh, totalmente sì. diverse dalle tue Ha una visione del mondo diversa dalla tua E nel mondo sportivo italiano La mia percezione è che questa cosa è stata accelerata Non è successo in 30 anni È successo in 5 Cioè mm. siamo arrivati al punto in cui Ciò che una volta era Ciò che una volta che era quello che bastava Era quello che volevamo Era quello che chiedevamo Andava bene Quello che è il servizio Che viene offerto È buono Il punto è che Richiede di stare al passo coi tempi Le necessità sono nuove Gli investimenti sono Diversi da fare Anche su altri, sotto altri punti di vista Non, non rimanere al passo Con i tempi Non capire che cosa serve O che cosa manca O che cosa viene percepito Come apprezzato Secondo me è una delle cose Che è più difficile In assoluto E infatti Non, non ne faccio neanche Troppo una colpa è proprio una difficoltà di questo ambiente, evolvendosi così in fretta, perché, parliamoci chiaro, League of Legends è uno dei pochi giochi che è sopravvissuto così tanto nel mondo sportivo. Sì, pochissimi sì, sì, sì. Mi viene in mente, per esempio, Counter-Strike che è durato altrettanto, Starcraft, giusto per fare dei, certo. dei, dei controesempi. Ma in un mondo del genere, in cui tutto è concepito per essere 5 anni di durata e poi è al tramonto... League of Legends rompe un po' questa cosa League of Legends invece richiede qualcosa Che ha una visione di 10 anni 15 anni, 20 anni Quella è l'idea di Riot di 20 anni sì, Ovviamente sì, loro sì, concepiscono sì. e ragionano per 20 anni Nel futuro, ma le aziende che Collaborano direttamente con Riot e che Si associano a Riot Games Devono associarsi al pensiero che Non puoi pensare nell'arco di 5 anni Ma nell'arco di 10 Se tu non sei arrivato a tot risultato Entro 5 anni non vuol dire che Ok questo progetto è morto Non funziona più dobbiamo reinventarci Fare qualcos'altro come spesso succede in molte aziende Che cosa fanno? Si adattano su quello che è il trend del momento Come fanno i content creator I Content creator certo. hanno questo processo ancora più accelerato Perché se sì. sollevare cioè, una moda dura sei mesi E poi muore del tutto Anche meno, anche, anche un, un mese, mese esatto. Due settimane, ah, settimane sì, o sì. un mese e così via Esce il nuovo eh. gioco lo porto per due settimane Ma poi esatto. non lo porterò mai più per dire Due ore E poi prendi, riprendi I soldi Dipende <ride> sì, quello magari no però il senso è proprio quello cioè ogni, di, proporzionalmente di, da quanto sei grande come azienda, come realtà come anche realtà singola questo processo deve, è, è diverso questa velocità è diversa e Riot con League mettendosi sulle spalle così tanto tempo alle spalle è in grado di rompere questa convinzione e purtroppo mettere tutti in difficoltà perché non ci si rende conto di quanto potenziale Ancora sia lì disponibile E soprattutto noi in Italia Che Io sono sempre stato la, la persona che diceva Quattro anni indietro siamo rispetto a Spagna e Francia Sempre detto questa cosa sì, Convintissimo sì, sì. Adesso, cioè, se avessimo cominciato... eh, adesso alzo le mani Perché non, non voglio esprimermi ancora su quest'anno Perché ovviamente siamo all'inizio E quindi le cose possono migliorare come peggiorare Io non ho l... Non ho la lampada per vedere... <ride> no, intendo al momento. Sì, al, al momento la percezione sembra quella, ma il punto è che, per assurdo, siamo nella posizione in cui forse potremmo avere quel colpo di coda istantaneo proprio perché siamo in un momento che sembra un attimo più buio. Cioè, quando... Mm. quando lo so che suona strano e contorto questo discorso, ma voglio arrivarci con calma. Perché come dicevo, devi avere una visione a lungo termine per quanto riguarda League of Legends e Riot Games e il modo in cui vuoi investire e quanto può effettivamente crescere questo ambiente ma allo stesso tempo, noi siamo in un mondo in cui, per ora abbiamo visto poche realtà italiane mettersi in gioco e scommettere davvero e quelle che ci sono state hanno scommesso hanno scommesso bene, hanno scommesso male, chi è andato bene, chi è andato male chi sta durando, chi non sta durando ma non abbiamo ancora visto i big spender, cioè di realtà che hanno molti più soldi di quelle che esistono attualmente. Ne esistono e ce ne sono tante. Il fatto che ora siamo anche. Siamo incrociati purtroppo sempre male coi tempi noi in Italia. Siamo nel momento in cui potremmo, un, un grosso investitore potrebbe fare un'enorme differenza e cambiare totalmente la rotta in così per lui, senza problemi, con uno schiocco di dita easy peasy. Ma allo stesso tempo siamo nel momento in cui l'e-sport sta prendendo e tirando il freno a mano sì, a Ovunque, a tutto, sì, tondo, sì, sì, sì, sì. A tutto tondo Tutti stanno mettendo un attimo i paletti per dire Ehi, aspetta, sta cosa è sostenibile, è effettivamente fattibile portarci avanti in questo mondo Ci sono aziende che ci stanno riuscendo tranquillamente Anzi, che riescono ad essere, andare più che in break-even, che è il sogno un po' nel mondo sportivo, Che riescono anche a trarne grande, eh, grande profitto il punto è che non siamo ancora, non abbiamo ancora la maturità in, in industria di riuscirci qua in Italia. Ed è purtroppo sempre vittima della, di quello che è successo quando siamo rimasti indietro. Quattro anni di differenza, eh, quei quattro anni di differenza si sentiranno anche ogni volta che avremo questi rallentamenti, perché sarà una frenata sì. più brusca. senti ma <coughs> un attimo, prima evito di morire. Ma, ma il, ehm, pensi ad esempio che il, ehm, avere più una normativa dedicata, una legislazione dedicata per permettere di ehm, no, non solo di operare in un settore regolamentato ma anche di avere accesso a investimenti dedicati per il digitale, queste cose qua, come fatto in Francia, cioè non è che è un mistero, ci stiamo inventando qualcosa, basta scopiazzare da quello che hanno fatto in Francia e si può fare, cioè, Potrebbe essere un aiuto importante per tante aziende che operano nel settore in Italia, no? Allora, ci sono due lati... O non basta, o perché magari, no, come dici tu, no, è no, una no, questione allora, di mentalità. È, è proprio questo l'assurdo, cioè sono collegate le due cose anche se non sembra. Cioè, molte persone pensano che sia, tra virgolette, inutile perché comunque l'industria riesce a funzionare, tra virgolette, da sola... Nei suoi modi abbastanza distorti e contorti eh, sì, in Italia, eh, dai, però, okay. però riesce a tenersi in piedi Nonostante le difficoltà Ma la comodità di un riconoscimento A livello statale, governativo Come vuoi definirlo non è soltanto per, tipo, dire gli investimenti che possono arrivare, il fatto che ci possono essere magari dei sgravi fiscali come in Francia, il fatto che ci sia un... Cioè, in Francia c'è un visto temporaneo per poter competere negli esport sport adesso. Sì, sì da questa estate sarà introdotta, da questa estate. Sarà introdotto sì, da, da questa estate, esatto. primavera più o meno. Sì, è una novità di un paio di settimane fa massimo, eh, sì, sì. sì. sì. L'idea è così che la Francia può ospitare più eventi sportivi con meno problemi legali. Perché non Perché solo modo... più eventi, ma anche rendere, renderla più appetibile ai giocatori stranieri. C'è un giocatore che viene da un altro, sì. qua, anche dalla Corea, o, da, o se parliamo di LOL, o che so, dagli Stati Uniti, se parliamo di un FPS, magari sono un po' più. Più forti un asiatico, un, un brasiliano, quello che volete, se deve andare in Europa, preferirà una squadra francese piuttosto che una squadra italiana, spagnola o tedesca, quello che è, perché se va in Francia ha una corsia preferenziale per avere un visto e non dover fare la, la classica trafila burocratica che in questo momento bisogna fare ovunque perché non c'è un qualcosa di dedicato. Se tu sei un giocatore sportivo e devi venire in Italia, no. ti devi fare il visto come tutti, come chiunque altro che venga Beh. senza nessuna corsia preferenziale. Per assurdo è ancora più Adesso è ancora più attraente Per il mondo e per Riot Visto che stiamo parlando di Riot sì. Fare degli eventi in Francia Confronto a esatto. non farli in Germania e nel resto dell'Europa sì. Perché prima dovevi avere, Dovevi scommettere praticamente Che il governo ti aiutasse abbastanza Da poter integrare tutti i giocatori <ride> E a volte qualche, qualche stortura arrivava poveri team, i poveri team del Vietnam Maledizione a loro che tra il covid e tutti eh. i problemi Che hanno sempre avuto ogni volta ne hanno una che loro hanno spesso molte difficoltà perché a livello diplomatico magari dice eh, vorrei farti entrare però non possiamo o ogni volta arrivano due giorni prima ottieni il visto il giocatore e arriva un giorno in ritardo alla competizione questo sì. succede spesso per, le, per i competitori sud-est asiatico se invece adesso hai un visto del genere puoi attirare i giocatori qua per eventi internazionali E creare più eventi qui perché è più sicuro fare eventi qui ma si parla di Francia qua in Italia invece siamo nella posizione in cui basterebbe così poco per rendere valido questo settore e nel renderlo valido anche semplicemente riconoscendolo con, con poche norme legali faciliteresti così tanto la vita a così tante realtà perché poi qualcuno potrebbe investirci dentro e dire cavolo ora è, ora è fattibile prima dovevi fare i salti mortali e tutte quelle sono brutta a dirlo gabole legali che ti permettono di lavorare a questo mondo per quanto riguarda gli sport in Italia e adesso non devi più fare quei salti mortali adesso una persona con le capacità giuste, dice ok, devi fare questo, questo, questo, fine cioè seguire un processo che in Italia la burocrazia è sempre quella che è però almeno sai qual è il processo, non devi avere la singola persona che ci è passata 20 volte di fronte a, questo, a un problema, con una cosa semplice come ad esempio un giveaway oppure assumere i tuoi, i tuoi giocatori come atleti Impossibile eh, fare, capisci? Impossibile da fare. È difficilissimo. È complicato. Ci sono quelle classiche soluzioni ad hoc che ti permettono di farlo funzionare in un certo senso, ma sono adattamenti necessari soltanto per la sopravvivenza. Non sono cose che ti permettono di lavorare eh, in un ambiente sano, in un ambiente tranquillo, in cui puoi anche spiegare a un investitore una cosa del genere. Il fatto che tu devi spiegare, ah no, i contratti dobbiamo fargli così, così, colà, perché se no non ci fanno lavorare, uno qua dice wow no, ho no, un po cala. Tu pensa? concordo anche con quello che diceva che stava dicendo Giannetti. che secondo lui magari gli investitori invezz. medio-grandi ci sono appunto però puntano poi a quel tutto e subito eh, come come dice sbagliando, sbagliando perché non c'è in questo momento nessuno sa in questo momento come far fatturare gli esports e questo è il problema principale quindi è inutile che entri, butti come fanno negli Stati Uniti, entri, butti 100 milioni e vedi cosa succede. In no. realtà la mia, la mia domanda è proprio riguardo a questo. Prima di leggere il Papyrus di Giannetti, non so se l'avete già letto, ma ve lo leggo Io subito. Ho, ho, ho sfogliato un po' il Wall of Text, però sì. Ok, e prima di quello, la domanda è, secondo te, o almeno tu hai la sensazione che ci sia una mancanza da parte di chi deve andare a cercare, qualcuno che possa investire, o da parte dell'interesse di chi dovrebbe farlo? Uh, entrambi, ok. Entrambi penso che attualmente in Italia so, so che suonerà crudele quello che sto per dire. Ma sì, la maggior parte delle realtà non sa assolutamente vendersi e non ha la più pallida idea di come farlo. E questo vale per tournament organizer e per squadre, no? no sì, vale, per, vale, vale anche per i giocatori. Per chiunque sì, sì. è, è proprio un problema. Che non, è, non si può circoscrivere soltanto a una realtà perché si circoscrive a tutte. È quello il sì, difficile. Sì, sì, sì. E, que e per assurdo, quelli che sanno vendersi, vanno solitamente a farlo soltanto per avere quel beneficio che di cui parlavate prima, che è a breve termine, che Joannetti menzionava. Adesso che pensa sì. a breve termine, pensa vediamo quanto posso incassare, però poi andarsene via con quello che è riuscito a ottenere. Questo è purtroppo un problema davvero difficile da affrontare perché culturalmente non ci viene, cioè, non c'è una cultura all'imprenditoria in Italia, anzi spesso l'imprenditoria viene combattuta per Era. assurdo, cioè a meno che non si parli di, scusate il gatto è un po' festifero oggi, dicevo a, me... a meno che non si parli di grande imprenditoria, di grande industria che quindi ha già delle realtà alle spalle non, non c'è un grande supporto da parte del, dello Stato italiano, non c'è neanche un percorso che magari puoi seguire per imparare a, tra virgolette, venerti bene, e la gente dice ma sì che esistono queste cose Vorrei crederci, ma ogni volta che sento persone che hanno magari lauree, hanno seguito questi corsi o quant'altro, di qualsivoglia genere, perché ho sentito persone uscire da, in ogni modo possibile da università o corsi o master e quant'altro, e poi penso, ok, sai come, sai come vendere il tuo prodotto? Sai per quale motivo riuscirai a, um, riuscirai a interessare qualcuno? E spesso vedo la risposta nella realtà ed è no, non ci riescono. Non riescono a far trasparire quello che può essere il valore, non riescono a far trasparire quello che può essere l'espressione stessa di quello che stai vendendo. Mm. Perché molte persone dicono, ok, la sponsorizzazione di un team da parte di X brand, come funziona? La maggior parte delle persone non saprebbe, non saprebbe spiegartelo, anche persone che gestiscono, e, gestiscono i team dici ok sì, arriva lo sponsor ma che cosa io do lo sponsor e che cosa lo sponsor da me è soltanto un arrivano soldi dall'alto come se stesse piovendo che è un assurdo perché deve essere un io ti do api ah, che tu mi dia qualcosa in cambio sì, essere, Esatto, cioè, non, è proprio un servizio che tu stai offrendo deve essere un modo per accedere a un pubblico che non puoi altrimenti raggiungere e Spesso e volentieri devi avere anche, non soltanto la, la capacità di venderti, ma anche la capacità di capire qual è il valore del tuo prodotto. Devi essere esperto sia nella nel venderti, nel sia nello spiegare perché ha valore il tuo prodotto, perché ha valore quello che stai creando e vuoi creare. Perché magari dici, ok, stiamo creando questa cosa, però se tu ci aiuti possiamo fare anche questo giusto per dire, che siano contenuti video, contenuti streaming, che siano contenuti social, ci possono essere mille interpolazioni possibili di queste collaborazioni, ma il punto è che tanti partono e dicono ok proviamo a cercare di lavorare, ma non fanno un lavoro preventivamente, nel senso non fanno qualcosa che poi può essere venduto, fanno al contrario, prima hanno un'idea, la provano a vendere e poi... Arrivano e dicono, ehi, abbiamo questa idea che vorremmo fare, non l'abbiamo mai fatto prima, ma vorremmo provare a farlo con te. Che non funziona, devi avere una case history, devi avere il modo di dimostrare, io so fare questa cosa, adesso la voglio fare con te. Sto semplificando molto il discorso, eh? yes. però cioè, è, è, è, è, è proprio chiaro. per farlo passare anche al pubblico che magari ci sta seguendo, perché magari sono meno pratici del mondo di questo mondo. Ma per me nel mio caso io sono abbastanza fortunato perché comunque lavorando anche come content creator e lavorando anche nel management per quanto riguarda i content creator, qualcosina l'ho imparata per strada, non ho, un corso, non ho fatto un corso, non ho fatto una laurea, ho letteralmente vissuto sulla mia pelle e ne ho fatti di errori, eh. ne ho fatti tanti, tantissimi di errori. Che mi ha dato un vantaggio perché adesso so tante cose che prima non sapevo, ma che tante altre persone allo stesso tempo, non avendole vissute direttamente, non sapranno mai come funziona perché? Perché certe cose puoi viverle soltanto se hai fatto effettivamente imprenditoria di questo tipo. Chiaro, adesso posso leggere il Wall of Text, cioè... una <ride> <ride> partita con una tangente di 10 minuti, <ride> No, anzi, prima devo, eh, devo fare questa cosa che mi è stata richiesta, purtroppo è una delle cose che abbiamo messo come ricompensa nel nostro canale, non ho voglia, né so come si rimborsano i punti, quindi la domanda di Susi, che è, è quella qui, che posso farti con questo tipo di tonno, te la posso leggere in questo modo. Quindi è Vai. vero che gati gatti rossi sono più, più coccolosi ma un po' stupido. Assolutamente, assolutamente sì, cioè Howl... Allora, per quanto ignorante e stupido, è anche uno dei gatti più intelligenti e assurdi che conosca. Per Mi dire... Troviamo un punto qui, però. Non ho capito. Cosa. O intelligente o stupido, non sto capendo. È, è, è la differenza tra intelligente e saggio. Cioè, è un gatto estremamente stupido, è un ignorante, perché, vabbè, è un gatto, però ha una saggezza altissima per spiegare le cose. Ha, ha sete, si mette accanto alla fontana dell'acqua vuota e comincia a colpirla così che fa rumore e io, la, e io lo sento vede che la sabbietta non è abbastanza pulita si mette accanto alla sabbietta comincia a miagolare e gratta sul sacchetto di sabbietta nuova mm. almeno non la fa met... fuori il gatto sì. sotto, sotto il tavolo Tut, tutto, <ride> letteralmente tutto, è assurdo, riesce anche ad aprire le porte questo gatto, fa di tutto è un è, ca è, che, che cazzo è, è un velociraptor? È, è un pazzo, cioè questo gatto è un pazzo, Perché poi però ha dei momenti in cui ad esempio adesso eh, sta guardando e sta cercando di salire sul termosifone Che non ci può arrivare, non ce la fa, non c'è mai riuscito, ci prova da sua. anni, però continua a provarci, soltanto per il gusto di provarci Passa da quel livello di intelligenza in cui sa spiegarmi che ha fame <ride> Al livello di intelligenza in cui Ah, devo salire sul termosifone oggi Perché? Perché sì <ride> Perché è caldo e non vedrò di bruciarmi le zampe sopra il termosifone <ride> Comunque Leggendo Giovannetti Potrei suonare un po' ipocrita visto che ora ci mangio Ma il problema in Italia per me non è che manca un grande investitore Ora e in passato Ma che tutti gli investitori medio-grandi puntano al tutto e subito Perché ci vedono i soldi facili non rendendosi conto Né che questa roba non è plausibile Né che appunto lo short term ti mette sempre nella situazione di galleggiare Per stare dietro al resto d'Europa riuscendoci appena appena Ho fatto mm. bene a non leggerlo fino adesso Perché se non metti virgole morta... <coughs> <coughs> Vabbè Attenzione. E, e poi c'era Elvis, E anche vero comunque che manca un esempio da seguire per fare in modo che certe realtà si sviluppino In vari casi ci sono esempi di monopolio che non avendo nessuno alle calcagne, non hanno motivo di rischiare un ampliamento per il meglio Con delle eventuali anche piccole controindicazioni Non sono molto d'accordo su questa cosa in realtà Sul Sulla eh... su quella di Elvis? Sì Beh, in un allora in un mondo capitalista capisco l'idea perché dici, ok... È normale che non vuoi creare un competitor e quindi non insegni agli altri come fare questo lavoro mm -hmm. Allo stesso tempo di solito in un ambiente, cioè in, in quello che è la situazione Se c'è un'azienda che produce persone che sanno effettivamente fare il proprio lavoro correttamente Non staranno per sempre all'interno di quell'azienda, è impossibile Cioè è veramente raro che un'azienda si formi da X numero di persone e rimangano sempre le stesse quindi cosa succede? Quelle persone che hanno expertise, che hanno appreso da quell'azienda, lo trasportano in un'altra, solitamente. Okay. Il riciclo. Esat esattamente. È saltato sopra il termosifone. Ce l'ha fatta, fatta. Ce l'ha fatta perché non c'è la giacca sopra. Era ah. la giacca quindi che lo metteva in difficoltà, ok. <ride> no, perché io ogni volta che esco metto la giacca lì così che è calda nel momento in cui poi certo. devo uscire. Eh, dicevo, quindi... E quindi... Eh, in teoria sulla carta sembra assurdo dire Ok, un'azienda X che ha il monopolio Comunque ha il grande vantaggio sugli altri Ovviamente non va a aiutare il prossimo perché Per il bene del, del, della community o dell'e-sport Ma allo stesso tempo le persone che ne escono Dovrebbero essere quelle che poi riescono a Trasmettere la loro esperienza agli altri Cosa che invece in Italia, essendo un ambiente più piccolo Questo non succede, non ci sono abbastanza risorse per tutti Mm. È, è per quello che per la mia convinzione dei grandi investitori è, che invece Juanetti diceva no, secondo me ci sono i meglio, meglio grandi investitori ma vogliono subito risultati verissimo, non sto dicendo che abbia sbagliato assolutamente vero quello che dice la visione è molto miope allo stesso tempo non c'è ancora abbastanza per permettere a più realtà di coesistere e di farsi competizione, perché la competizione è ciò che stimola la creatività, e ciò che stimola poi anche il miglioramento. Se c'è soltanto uno, quella persona si metterà comoda sugli allori e aspetterà che qualcuno arrivi a metterlo in difficoltà, prima di cominciare davvero a muoversi. Ma il punto è che attualmente siamo in, quel, in quella situazione di calo, in cui non c'è abbastanza competizione e non c'è nessuno che può... effettivamente. Anche perché non c'è un mercato... In cui mettersi in competizione Cioè non è che ci sono chissà quante opportunità per cui dici Chiaro Io faccio una cosa tu fai l'altra Io vorrei e portare in questo caso La una, stessa intendo. Una frase di Feracton Che uh, Ok portato, Dove disse Tipo per esempio PG Non ha competitor Tra virgolette Perché comunque è l'unico TO Che fa uh, PG National um, Per ora Feractone, Per ora veramente. Feractone disse In realtà il competitor ce li ha Ovvero Tutte le altre attività che ti fanno passare il tempo Fanno da competitor al PG Nation Io potrei guardarmi la partita di PG Ma posso anche guardarmi una serie TV eh, Guardare uno streamer guardare, esattamente, guardare uno streamer Quello è competitor alla fine Perché io scelgo di come passare il mio tempo libero um, sì. Sono d'accordo, assolutamente Il punto è che secondo me Stiamo. In, in questo su questo ragionamento, c'è una falla di fondo. Okay. Si, dà per, si dà per scontato che tutti vogliano sempre competere con il più ampio numero di persone possibili per poter prendere comunque vantaggio nel proprio settore o comunque poter ottenere più risorse possibili. Il punto è che dipende da chi consideri come il tuo competitor. Chiaro che. Il ragionamento è corretto sul dire, sei intrattenimento devi competere con l'intrattenimento tutto tondo, dalla, dalla serie TV al film, allo streamer, allo youtuber, al tiktoker e così via, così via, così via. Ma se nel tuo settore tu stai dominando e stai prendendo le risorse che ci sono per quello che è l'esport, non ti senti in dovere di competere con nessuno perché... Se tante risorse passano attraverso te perché le varie realtà comunicative e quant'altro passano attraverso te per vendere, ehi hey, questo è esport, viene suggerito a PG Esports, per quale motivo dovresti competere? È quello il punto, cioè siamo in quello stallo in cui non essendoci un'alternativa, non essendoci qualcuno che dice mm. a PG Esports, fa eh, pensare a PG Esports, cavolo. Questo, il nostro competitor si è preso questo cliente si è preso quell'altro allora forse dovremmo fare qualcosa di più così okay. che attiriamo più pubblico abbiamo più numerica abbiamo più case history su varie cose che ci permettono poi di fare l'anno prossimo più di quanto abbiamo fatto quest'anno è anche quello il fatto se tu non vedi mai che c'è qualcosa come competitor ma vedi soltanto quello che è il tuo il tuo piccolo ambiente cioè è, è, come, vi, è, è come essere il pesce di un fiume che è un tributario di un fiume più grande tu puoi essere il re del tuo piccolo fiume ma sei soltanto il tributario del fiume più grande che è l'intrattenimento a tutto tondo Se tu vuoi diventare il, il re dei pesci di tutto il fiume del, del fiume più grande, il fiume principale, allora devi competere e avere un'altra mentalità Tutto Pensi dipende che... da quale mentalità tu hai Pensi che l'arrivo di un nuovo TO possa spronare PG Nation, no, Secondo te? Penso che qualsiasi... G-Sports, scusami. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, Penso che in generale qualsiasi realtà si provi ad affacciare adesso comunque ha difficoltà a inserirsi proprio per la natura che si va a creare tra i tournament organizer e quelli che sono i publisher. Spesso i ieri ci sono dei contratti che non sono in esclusiva però comunque devi dimostrare davvero tanto a un publisher prima di ottenere magari l'occasione di stare seduto al tavolo e dire «Ehi, hey, vorrei farlo anche io questa cosa». Ok. Quindi questo diciamo che fa stare un po' tranquillo io volevo PG. passare le chiacchiere da bar sì. quelle che de... <ride> sei... No con me Allora con me, con me il livello è sempre così Cioè quando partiamo a fare un rispetto serio io, io proprio parto, parto Mi sta benissimo contenti. Mi, Mi sta benissimo contento, Però ci sono anche felice. delle piccole cose nell'eSport quelle in cui prendi sì. la birra, ti siedi al pub e Fai senti ma Stig2 come i vedi <ride> Ci arriveremo Ci arriveremo perché in realtà ci sono altri Wall of Text ne passa No ma ad esempio questo, per quest'ultimo esempio Che tu hai fatto Vischi. Realtà il community event che c'è stato a, a Milano per la scorsa fine del PG Nations sotto questo profilo, io continuo a dire che ha funzionato benissimo. È ovvio che non è la cosa che LAN, vogliamo, non è quello che vorremmo. Non certo. è, non, non è uno, un sostitutivo, non è quello eh, che abbiamo avuto. Sottolineo, No, cioè, non è un, un sostitutivo che dici non faccio la LAN e quindi vabbè, allora faccio il community event è una cosa in più per dare più possibilità. Però funziona esattamente in questo modo e secondo me funziona in modo veramente. cioè, è stato un evento veramente carino, ma non perché lo dico io, ma perché tanti sono andati lì. Pensando di andare lì e stare da soli a guardarsi la partita Invece magari poi hanno conosciuto Hanno fatto il gruppo uh, Con la scusa del panino Con la scusa del, eh, della birra Dell'analcolico Di quello okay. che vuoi Si sono seduti insieme E si sono guardati la partita Stando insieme commentando insieme Con gente che ha i loro stessi interessi I caster sono vivi Li, li puoi toccare Gli analyst più che altro cioè, Beh, dopo non, Poi i caster arrivare. sono arrivati dopo Anche i caster Sì sì sì sì sì il punto è che quello dovrebbe essere la base su cui costruisci la community a lungo Bryce. termine. Non Dovrebbe esatto. essere il one shot che fai tipo per la finale e basta. Esatto. Cioè, e lo so che quello che sto dicendo è dici, eh, ma ci vuole un sacco di soldi. Ok, vuoi farla in un modo che... Poniamo caso, idea random che può venirmi in mente adesso che Vai. sono le 5.40 di venerdì dal nulla. Immaginate questo modo. Organizzarsi con vari content creator che di content creator che fanno League of Legends hai lì tutta l'Italia coperta ti organizzi con loro e con le sale LAN tu paghi un content creator per andare in una sala LAN per fare un raduno un meet and greet quello che vuoi e nel mente la sala LAN cosa metti a schermo? mette le PG Nationals lo fai a Napoli lo fai a Roma lo fai a Milano lo fai a Torino lo fai dove vuoi perché ormai sale salelan ce ne sono in giro sì, ovviamente sì, ci sono sì, le varie sì. difficoltà del caso ma puoi anche organizzarlo con un bar puoi organizzarlo con una realtà che ti permetta di farlo il punto è che queste realtà ci sono queste possibilità ci sono ma non vengono considerate perché, perché questo è, è semplicemente Community building, cioè tu stai creando mm. community che poi ti andrebbe effettivamente a seguire, creerebbe un seguito, ma è una scommessa, è una scommessa alla cieca che non sai se può funzionare. Ma in questo caso non sai cosa può funzionare, perché non sai che cosa può funzionare da... totalmente. Quello Ci sono che ha fatto tentativi, te es <ride> essendoci, essendoci pochi tentativi in campo... Sì purtroppo non, non puoi neanche dire questo funziona, questo no, questo funziona, questo no, questo funziona, questo no. Ci sono stati tentativi a livello di broadcast su cosa funziona e cosa non funziona, ma di eventi dal vivo abbiamo sempre, abbiamo avuto più volte la finale, sempre è un errore, abbiamo avuto più volte la finale in LAN, abbiamo avuto sì. più volte l'evento dal vivo, ma non può essere l'unica cosa, non può essere quell'unico elemento, perché serve continuità per creare una community che poi vada a seguire. Perché poi, come diceva Deogemo, magari conosci qualcuno lì, magari conosci, di questo diventa tuo amico, giocate sempre a League of Legends. Vi ricordate però che, come vi siete conosciuti, perché siamo andati a, evento, a questo evento di LoL che riguardava il PG Nationals, che riguardava il, la Valorant League e così via. Bisogna questo creare è... ricordi. Devi, eh, sì. devi, devi, cre devi creare dei momenti in cui le persone si incontrano... Che il 2020 e 2021 avevano la, che, la scusa che, sì, vabbè, sì, sì, non sì, si poteva sì. fare. Qui, lì, proprio, mani alzate, oh, nessuno poteva, poteva sono fare. Sono passati due, due anni. anni. Però, oltre al fatto che sono, sono passati questi due anni ormai sono passati, ma questo doveva succedere anche prima. Questo doveva essere una cosa costante. È quello che dicevo prima quando, quando parlavo del... Ci si deve evolvere con il passo dei tempi. Perché questi eventi sono qualcosa che nelle altre regioni sono... prima succedevano e adesso non sono più necessarie perché le organizzano i fan, le organizza il pubblico ormai, mm. da quanto sono grosse, che sia in Francia, che sia in Spagna. La Germania è sempre stato un ambiente un pochino più, non dico freddo, ma un pochino diverso e quindi questo non succede allo stesso modo. Ma capisci che in Polonia ci sono le persone che si radunano a casa in cinque a mangiare e beh a mangiare un, ma, non una pizza magari però si mangiano tutti insieme si, si mettono a bere e si guardano le partite insieme per come quanto succede per un... il calcio in Italia quando sì. c'è esatto. una partita importante la partita della nazionale per dire queste cose qua ed è questo il motivo per cui io ho anche pensato ma a questo punto il problema non è, solta, non è un, soltanto una questione di investimento ma il fatto che a livello community si abbiamo fatto passi indietro ed è uno dei motivi per cui ho pensato a questo punto preferisco dedicare il mio tempo a Riaiutare sotto questo punto di vista Ricreare questa tipologia di cose Molte persone Magari penseranno ah, Alla posta di spoilerando qualcosa che vuoi organizzare Sì, sì, per la MSI oh. e per i mondiali oh. Io ho un'idea un è oh. oh. anche oh. così piccola è, è, è uno spoilerino questo Ma perché voglio fare qualcosa Voglio uno spoiler gente... ad Atleta di Attenzione, ma, Atleta perché... ma perché Secondo me questi eventi sono la cosa più logica Sono il passo successivo necessario cioè, serve che ci sia un, un, un, una centralità iniziale degli eventi che poi la gente comincia a fare da soli. Ma non puoi semplicemente legare un pesce a una persona che sta morendo di fare. Devi insegnargli a pescare. a pescare. Devi farlo una volta, devi farlo due, devi farlo tre, devi farlo quattro, devi farlo cinque, devi farlo sei, farlo venti volte, dopo venti volte che lo fai tu, di sicuro a uno stronzo, gira le palle e dice «Ma io lo so fare meglio!» e fa un evento migliore dal vivo in cui ci sono persone che vengono lì per guardare League of Legends Con i loro amici Che sia l'MSI che siano i mondiali Che sia il campionato europeo che sia il campionato italiano Non importa Perché il punto è che tu hai un pubblico che è interessato a queste cose dal vivo Ma devi crearlo Devi foraggiare questo pubblico Sta prendendo i sassolini, l'abbo dalla scarpa. Ma fa un culo, sta tirando. No, no, no. Sempre, io sono sempre molto trasparente su queste cose <ride> perché, <ride> la gente, <ride> perché la gente mi ha sempre detto quali sono cose che si potrebbero fare. Esatto. Ma io, cioè, ne, in passato, io ero sempre dell'idea, ok, ma io non posso farlo da solo. Cinque anni fa ti avrei detto okay. Io non posso farcela. Okay. Dopo, dopo aver organizzato la Stressy Forte Sai Challenge, io da solo e letteralmente programmatore del sito e nessun altro e nessun altro sono convinto che posso farlo io allora sono convinto magari all'inizio saranno cose semplici eh, ma il punto cioè, è questo all'inizio a volte bastano <ride> Sì, a volte basta letteralmente creare un gruppo di persone iniziale che dice oh ci troviamo tutti qua si guarda insieme la partita e, e cazzeggiamo e beviamo e mangiamo e cosa però all'inizio parte così e devi crearlo in un posto poi in un altro poi in un altro ancora e così via devi dare questa continuità però Deve arrivare la spinta da qualche parte Sì, perché altrimenti non, non si fa mai Perché uno dice No, ma a te serve quello, serve l'altro E poi alla fine non lo fa mai Aspetta quello, aspetta l'altro Ne arriva uno, ne arriva l'altro Ma non puoi sempre aspettare sempre... Qualcuno, no, qualcuno deve effettivamente mettersi lì E organizzarsi e dire Ok, ci, si può fare, è fattibile Però devi farlo, farlo. Cioè, Devi farlo cioè, Dire esatto. che è fattibile dire, Ok, cerchiamo qualcuno con cui farlo No, piuttosto davvero crea un gruppo di persone che lo fa e poi lo pubblicizzi ai 420. Perché magari all'inizio io lo farò, ad esempio, con i miei subscribers, con i miei abbonati, organizzo certo. questa cosa e dico bella, però se siamo in 300 tutti lì pronti, presenti per una cosa del genere, invadiamo un locale invadiamo un palazzetto, quel che è, Ma magari... non ho ancora concepito e elaborato questa idea molto bene. Eh. Eh, Proprio poi diventa perché... come la Corea del Sud. Mm. <ride> <ride> Però il punto è questo Cioè queste idee Poi ne ispirano altre Altre persone dicono Cavolo ma questa è una figata Facciamolo anche noi Che molti magari la pensano Ah è, ma è copiato Ma chi se ne frega L'importante no, è che <ride> Che faccia per la community Che aiuti effettivamente persone A incrociarsi per League of Legends O per quale altro motivo Per seguire questa persona Per seguire questo contenuto Questo evento Non importa che cosa Poi vada a creare Ma l'importante è che Crei qualcosa Non che lasci lì Perché in un, un prato è bello Ma se Ari il campo, di pra il prato e poi ci metti i semi Qualcosa cresce, a meno che tu non sia un completo incapace A meno che non piova per tutto l'anno Sì, sono d'accordo, sono d'accordo Uno vede, può copiare meglio Su certe cose, su certi Assolutamente. eventi Assolutamente, ma sicuramente Io, comunque, qualcuno eh. lo farà meglio Io sono anni che metto a disposizione il mio garage Però ancora <ride> nessuno si è fatto avanti per Per fare cose nel tuo garage è Per organizzare eventi tempo. nel mio garage no. Io ho sempre detto, quando volete finale qui senza problemi guarda, grazie, a, però... a parte che io l'invito al garage di jam non l'ho mai ricevuto ma comunque prima ah. Artan ha detto se l'apo viene al GGE a Roma possiamo fare la serata qui chi viene uno shottino gratis vorrei ricordare che noi siamo stati al GGE io <ride> eh, eh, non ho e visto nessuno viene... shottino ma eh. Stardorton eh. poi di Roma Sud ancora no ragazzi. guarda ci sono mai state altre idee eh. che hai dato a PG e PG ha detto no non mi piace Oppure ha provato e poi ha detto no, non mi piace uh, Sotto questo punto di vista, sarò sincero, non mi viene da puntare il dito su niente Cioè non okay. è che... Mm. Proprio perché non penso che ci fosse quella situazione che ci permetteva di, di avere un flusso verso l'alto Nel senso verso il dire, ah potremmo fare questa cosa, questa cosa, questa cosa Cioè era mm. proprio un... Non che ci fosse un blocco, eh, ma era più un... C'è cioè, chi è una risorsa e chi gestisce le risorse, ecco. E quindi di conseguenza non c'era questa possibilità di inserirsi. Che non c'è niente di male, in un'azienda può funzionare assolutamente così. È proprio una... è una struttura aziendale. Questa è e quella rimane, cioè... Okay. Può, ha i suoi benefici, i suoi pregi, i suoi difetti. Non mi metto qua a dire, ah, è sbagliato, ah, è giusto. Perché non è la mia posizione di farlo. È, sarebbe sbagliato anche mettervi qui qua perché sarebbe una critica insensata. Perché ovviamente uno guarda dall'esterno e dice ah l'app allora sta criticando no, io sto dicendo una cosa che magari può essere percepita come una critica ma non è che se io dico questo è sbagliato vuol dire che è per assoluto in maniera oggettiva sbagliato allo stesso tempo magari io dico una cosa giusta ma una persona dall'esterno guarda e dice no assolutamente questa è una cosa folle è sbagliatissimo il punto è che ci sono modi di pensare che non coincidono e vanno bene che non coincidano a volte ti incastri e pensi ah ma quindi se non, se non siamo d'accordo non può funzionare, no assolutamente sai quante volte io con Roberto non sono d'accordo su certe cose? Un centinaio di volte è successo, che se... la gente pensava ah litigate sui social, no raga è semplicemente come funziona un'interazione tra due persone che hanno rispetto l'uno nei confronti dell'altro possiamo essere in disaccordo ma comunque essere amichevoli amici perché è così che va bene cioè sarebbe anche noioso avere soltanto persone che ti dicono sempre Sì, hai ragione te No, è molto più stimolante a livello intellettuale che ci siano diversità, ma che poi tutti si vada Visto. nella stessa direzione. È per questo che ho accettato un Pugliese al mio fianco. <ride> ci, sta, ci sta, ci sta, Al fianco di una BIC va bene, comunque. Allora, mi stanno insultando. Quindi, eh, te li becchi. Te li becchi. Il wall of text di passa, mi dispiace. Oh, allora, vischio All però l'ultima sì. che poi lo lascio andare. L'ultima sono... wall of text o l'ultima mi... domanda? No, no, no pre domanda. Non preoccupatevi, non preoccupatevi. Oggi ho finito di lavorare presto, quindi ci posso stare ancora un po'. <ride> okay. Allora, noi abbiamo come Axot un ottimo esempio successo con Bacheca, poi andata da Inofiar Il punto focale della nostra proposta era lo storytelling attorno alla possibilità di comprare i prodotti sulla loro piattaforma e associare una web series su Palorante Colomba. Poi hanno preferito uno sponsor alla calcio, banner dietro pieno di loghi. Questo per dire che lo stesso sponsor si illude in un pubblico di metodi di adv che al contrario non funzionano. Vero anche. Il discorso qua credo sia anche il fatto che purtroppo in Italia abbiamo beh, quando vogliamo vendere un prodotto magari lo vendiamo con modelli che già conosciamo che può essere appunto quello calcistico <ride> o di altro tipo sì, mentre sì. dell'esport non... po pochi studiano pochi guardano come funziona all'estero cosa è che funziona all'estero, cos'è che non funziona soprattutto e quindi tu eviti di, di ripeterlo, anche per il fatto secondo me che in Italia, come in tanti altri paesi, uh, magari in Italia un po' di più, un po' di meno non lo so, però le è nato è partito con ragazzi, ragazze giovani, senza necessariamente tante esperienze, si mettono insieme e fanno un team e fanno un org e provano a fare qualcosa e questo ovviamente non è quello di, che di più professionale ci si possa aspettare, si possa fare Era l'ultima, non, non, non vado oltre, oltre tranquillo <ride> Te la lascio fare a te No, adesso. No, no, no, se vuole Apple voleva rispondere Magari a quello no, no, che no, passa no, no. cioè, Se c'era eh, altro Allora, te. no, là si aprirebbe un intero capitolo Su eh, come eh, allora, beh, non so, eh, eh, sì, sì, Sì. <ride> tranquillamente questa Su come le realtà E gli sponsor interagiscano <ride> Con quelle che sono le media agency E poi le agenzie di content creator Oppure ad esempio attraverso direttamente i team per dire, tutto varia ogni volta e questo crea purtroppo quest tutt tutta una serie di filtri che spesso volentieri è il te classico telefono senza fili, io ti sì. dico A arriva Z che magari è un magari potremmo farlo un po' diverso o poi arriva il centro media che dice potremmo farlo diverso, arriva l'agenzia dobbiamo farlo diverso e di colpo quello che avevi creato inventato, pensato, concepito, proposto devi cambiarlo e adattarlo perché? Perché sì la risposta è sempre quella Non perché magari ci sia ignoranza O non volontà di provare Ma perché ci sono così tanti intermezzi Attraverso la quale devi lavorare Che purtroppo ti mettono in difficoltà E questa è una cosa Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto Italiana Cioè non, è neanche... non hai molti parallelismi all'estero È davvero difficile Cioè se tu vai a parlare all'estero di come Sponsor, agenzia, ad esempio market Ufficio marketing di Asus Facciamo un esempio a caso come interagisce con una creator Come interagisce con un team Come interagisce con qualsiasi cosa non, Le media company le media, com le, le media company Le agenzie di comunicazione che stanno in mezzo Sono molto ridotte Sono molte meno cioè, Non ci sono tutti i passaggi Che invece abbiamo in Italia L Italia passa, può passare anche attraverso tre agenzie di comunicazione una, oh. Un budget marketing Prima di arrivare ad esempio a un'agenzia ah. E ognuno un dice la sua Mette la sua opinione, mette bocca E quant'altro Già Per farvi ridere Una volta un budget un, Qua in Italia una storia che è successa un anno fa circa Un budget marketing di 120.000 euro Direttamente al creator che, che ha lavorato Ne sono arrivati 2.500 A posto un budget market ed era una, una, una, una campagna da fare su una persona. Manco dovessi organizzare chissà che cosa per dire. Sì, sì, era, era una cosa abbastanza complessa, però... Ca capite come... Ah, con 120k5, 10 pg, ecco. No, no, no, ma ragazzi, queste sono cose che succedono un sacco in questo mondo. E sono... Questa è la più assurda, eh? cioè, ho preso l'esempio massimo estremo possibile Ma di queste cose, di queste storie è piena A me pietra. piacciono gli aneddoti no, que Questa è una di quelle in cui cioè, se ne parlo finisco, finisco con le, le letterine a casa Però, <ride> questa, questa... Però per far capire la proporzione, questo può succedere Questo può succedere in questo mondo Non male! Già Ciao Squiddoz, benvenuto o benvenuta sono rimasto un ripastantino turbato da questa cosa. Ah beh, ecco, Hannibal è intervenuto in chat, dice nel mondo della consulenza non è molto diverso. Assolutamente vero. Assolutamente vero. Avendo fatto delle consulenze ti posso garantire sì, è verissimo. Spesso e volentieri che cosa succede? Una media company prende un prodotto di cui non ha idea di che cosa deve fare e spende metà del suo budget in consulenze. Non è una cosa così anormale, succede anche in, in investimenti più grossi. Eh. Perché di Vischio? No, Perché figurati. È, è, no, è, di è, classica, mm? è, è la classica Start situazione disperata, tipo, ah, vorrei, vorrei che tutto prendesse fuoco attorno a me in questo momento. Fuochi, fulmini, dipende... No, no, sta già prendendo fuoco. Okay. <ride> Everything is fine. <ride> Everything is fine. Tutto bene. Ti ricordo che ho un'esperienza reale in cui una società pagava una società di consulenza che pagava Microsoft, che pagava la mia, che pagava me. Alla fine la catena eri con un paio di zeri di troppo. Beh, certo. Non mi stupisce per niente tutto questo. Almeno ce l'avevi due zeri da te. Va bene. comunque <ride> no, no, no, no, no, no, no, no. Sempre meglio di un team del PG Nations. Ma andiamo, andiamo. Mi <ride> ammazzo in live. No, no, no, no, dai, no, no, chiedere, vai, vai, chi ci, no, no, chiaramente Lapo, l'ultima cosa no, no, no, no, no, no, no, salutiamo no, salutiamo, no, salutiamo come vedi, questo spirito di DLC Chi è per te la squadra? Sicuro lo vede da casa? Questo è poco, ma sicuro. Come tutti? Sì, sicuramente. <ride> Beh, non lo sappiamo. Magari va a Berlino a guardare una ora ah, che giusto. è libero. Nel senso, o oh, no, libero. tempo libero. Eh, sì, io Infatti, eh? <ride> sto, sto cercando le insider info su quando c'è la finale a Montpellier. Perché così vi prenoto già i giorni di hotel. Eh, e risparmio. quello è fine, ago <ride> fine agosto, inizio settembre. Sì, ma sì, le giornate sacre sono, sono, eh, sì, sono eh... le giornate vaghe. Tipo, sì, è in quelle due settimane. Eh, non sappiamo quando, però. Le Due forse tre, massimo. Se, se Tra l'altro, io così. non ho capito se sarà solo la finale finale perché ci sono sei squadre, ma è, le LC Finals sì, ma non è stato sì, è specificato se è solo il weekend finale. Come immagino sarà o se lo fanno per due magari lo fanno per due weekend di seguito non sarebbe lo so. se lo fanno per due weekend di seguito è a posto ho, fatto... ho le mie vacanze estive pronte letteralmente eh sì, perché comunque sì. Montpellier è anche un bel posto da andare a visitare è cioè, quindi... sul mare tra l'altro sì. visto quindi sembra anche carino come zona, ah. insomma sì, sì, sì, sì, sì. sono anche uh... poco francesi lì quindi sono anche simpatici <ride> <ride> no, è vero cioè, eh. ok no, questa, non questa non me l'aspetto questo non me l'aspetto No, ma parliamo solo e... di questo winter split: solo di winter split, cioè, anche di perché winter abbiamo visto split. la prima settimana. Immagino che sicuramente in questo momento sembrano un po' più avanti G2 e Vitality, però è la prima settimana. Chissà, All un eh, con, una, so. con una differenza fondamentale, mm. i Vitality mm -hmm. sono. Hanno, danno ancora la sensazione di Yeah se facevano un altro errore avrebbero perso Vero è, tipo, Possono fare altri 10 errori e stanno ancora vincendo Sì perché tanto se vanno avanti di 20k E fai due errori rimane comunque avanti di 15k cioè. Eh <ride> <è, ride> capisci Cioè attualmente la sensazione è che i G2 se... Molti dicono Ah overreaction classica Dalla da prima settimana Eh è... Però i G2 danno una solidità che è strana a vedersi dopo in una settimana, di solito sei sì. molto più tremolante, mm. cioè ti tremano un po' le ginocchia, c'hai qualche errore, come l'hanno fatto i Vitality? Cioè i Vitality mi aspetto, ok, settimana prossima saranno un pelo più puliti. Anche La perché contro i Fanatici i Vitality, cioè contro i Fanatic i Vitality potevano benissimo perdere, stavano sì. anche sì, per sì, perdere, sì, sì. nel senso... Sì, sì, sì, sì, sì. Però i Vitality ah, c'hanno boh, ah, ah, quindi avevano so eh, anche uno scaling migliore. Cioè, quel, quell'intero game, <ride> se andiamo ad analizzarlo e spiluccarlo una alla volta, dici, nel lungo termine avrebbero vinto i Vitality, De, secondo me. Magari è un, la, mia, la mia opinione è sbagliata, però sono convinto che secondo me avrebbero vinto. Avessero trascinato il game avanti per altri 10 minuti, sarebbe stato tipo. Yeah. i Vitality sì. ce l'hanno proprio in saccoccia, garantito 100%. Il punto è che, come dicevo, G2 sembrano i più solidi, in assoluto, dopo una settimana che è strano, perché di solito loro sono il classico, sono il classico su e giù e su e giù, la, le, le montagne russe di performance. Invece, anche contro gli Astralis, che di solito sono quando si tipo, tolgono la giacca, dicono «Ok, andiamo tranquilli, ci rilassiamo un po', magari facciamo divertire un po' il pubblico». Anche lì hanno preso, hanno, si sono impegnati, sono andati dritti, qualche errore qui e lì, succede come normale che sia… Però, mi guardate, hai detto, ah, ah, basta che è quasi quasi. Molto convinti, molto convincenti per ora. Vedremo, magari poi se ne usciranno con un disastro questa settimana e quindi tutto si ribalta. <ride> non penso sinceramente, perché Ansama non so come sia tornato dagli Stati Uniti a questo modo, perché di solito si torna più sbagliato. Bravo, esatto. Esatto, Ma questa è una è cosa che cattiva, mi ha subito prima. Però, cattiva, però cattiva. secondo me Mikix lì ha, ha avuto un contributo pazzesco. Eh, oh, rimane un support di una, di una qualità e si è vista la differenza subito sia nei G2 che negli Excel adesso. La mia preoccupazione per i fanatic Io non capisco come Anche vorrebbero giocare Io non ho la più Ti giuro io guardo quel team e Cioè li guardi in campo eh, Perché se guardi i componenti ha senso Ma poi li guardi in campo e non sembrano Crederci lo stessi Tu sì, ci credi Neanche un po' ragazzi <ride> Cioè è, è, è proprio st una strana percezione Cioè per dirti i Mad Lions almeno Magari fanno delle gaff, fanno delle cavolate Ma, ma sono convinti di quello che stanno facendo Sì cioè, sì, sì. sono un team che dici Ok, fanno errori, ma almeno sono tutti sulla stessa pagina Sono st sulla stessa lunghezza d'onda Non è perfetto, non è pulito, non importa Hanno tempo per costruire la sinergia. energia Fanatics sembrano tipo Il braccio che no, va in una no, direzione sì, Un braccio sì, che sì, va sì, nell'altra sì, Le gambe sì, che decine sì, di fare sì, una no. la spaccata E una invece va <ride> verso <ride> l'altro sì, sì. Cioè, sai il giochino che c'è quello flash in cui devi controllare i quattro arti del personaggio sulla segreti. Ah, pietra. sì, che deve correre, es, es, che deve sì. correre i Fanatic. Per me quelli sono i Fanatic. Attualmente, sì, ma non, non sono qualcuno che mi hanno fatta avvicinare vincere contro i Goi. No, Nessuno lo lo hanno, hanno, hanno, hanno, hanno perso i koi, ragazzi. Hanno perso i koi, anche i Goi, Scusami, in draft. Eh, perché i Goi hanno draftato Gin. Non c'era nessun danno, e mi drafti pure Gin. E... Tra l'altro, oh, delle... Eh, video... come... aspetta, aspetta, voglio riguardarmi la draft perché non me la ricordo tutta a memoria. Eh, ma... Più che altro, aspetta, hai aspetta, draftato messo un support di Kerry. Stai trollando. <ride> non si fa. Giusto, giusto, giusto. giusto. Hai... Ok, aspetta, <ride> contro... Jax e Giovanni, Rise, Jin, Rakan contro Gragas Ma ok, cioè, Jin, doveva Jin... fare i danni là. Rise. In teoria S la idea era Rise e Jax, sì. ma se, se non ricordo male, quel game è andato molto male, top, molto male Topside. Sì. Cioè, nel senso che la, la sensazione che mi dava era un... Stava, andando, no, stava andando bene, perché uh, Wunder era 0-4-0. Ma line. è Wunder con, è Wunder con Gragas. Esatto, eh, è Wunder che con poi Gragas un team fight fa quello che fa. Perfetto, esatto. E esatto. eh, quindi quindi se non lo mandi 0 10 0, o, o meglio, se nel frattempo che tu lo mandi 040, non fai anche altro diventa un problema perché nel frattempo ti fai i draghi. Esatto, esatto, esatto e poi il... ripeto anche sull'itemizzazione ci hanno messo dell'oro i coi parecchi mm. il game l'ha trovato: Shigenda la draft non era eccezionale ma era giocabile In era infatti Shijenda... sì, giocabile è tutto giocabile però diciamo che mm. se puoi fare delle cose meglio perché non farle ecco cioè. Sarà un. Um... Anche Caitlyn Support è giocabile. Però sei Keria, non sei Targamas. Per dire. Beh, ecco, va bene, ho capito. Eh, Anche facci... con Targamas. Oh, perché non no, eh, così, però... così, cioè. no, cioè è che però è che non è che non è che non è che è che non è che è che è è sì. che, sai, sai cosa? Secondo me è il classico momento in cui hai messo troppe responsabilità su Gigenda, ogni volta lo sbaglierò sì. la pronuncia, quando ancora non è pronto per prendersi quelle responsabilità. Mm. Cioè, eh, siamo in questo... eh, Allora, la 13.1 sì. è un meta che, in competitivo, è bello guardare il competitivo, ma mamma che palle le draft! Eh, sì, fra, eh, per me sono parte proprio noiosi noi, cioè. <ride> no. Game bellissimi perché i team sono bravi, ma le draft sono di una noia mortale. Sono molto prevedibili. Certe draft potresti letteralmente nominarle prima, prima del primo ban. Per assurdo. Perché no, sai... No, forse col il primo ban, Forse, forse sì, col sì. primo ban, sai già in quale direzione vanno e puoi sì, dire sì. tipo... Almeno È tipo sarà banda, la indovino con una. La indovino, con sì, un sì. ban. La, la, la, la puoi indovinare con un la LS l'ha fatto letteralmente l'altro giorno. Era in streaming, avevo riguardato i <ride> game. Ha guardato un ban e ha detto tipo 80% di pick out. giusti. Eh. No, ma mi pare che abbia sbagliato. Forse non i supporti, ma tipo i mid laner. Vabbè perché sui mid laner in questo momento puoi metterci quello che vuoi Sì esatto Di maghi ce ne sono a Iosa che funzionano sulla corsa centrale E anche di diversi tipi Neanche che dici la classica categoria battle mage Oppure mage da controllo, da team fight Puoi giocare davvero di tutto sulla corsa centrale Ed è una cosa molto positiva Il punto è che sei bloccato dalla corsa superiore della giungla Che possono avere carry potential altissimo E la corsa inferiore che è diventato una tale clown fiesta che metti gli ad carry come supporto in cui metti come carry principale piuttosto eh sì è la situazione in cui eh, questo è quello che succede quando la top lane ha ancora così tanta importanza in competitivo perché o la giungla per dire perché fighter perché duellanti hanno la meglio riescono ad avere un impatto così alto e, una, e questa percezione è finalmente nata dopo che o oh, dopo tre mondiali di fila in cui vedi top laner fare il culam a striscia all'occidente anche l'Occidente si rende conto: ah, la topline ha un valore quindi in competitivo. Eh. Ne, ne ha parlato anche Odoan. Il fatto che, ragazzi, cioè, se per due anni vi dico i, la topline può carriare e poi lo vedete i mondiali succedere ogni volta e mi ignorate di nuovo, siete scemi anche voi. E si è, esatto. visto, anche, e si è visto anche nei game degli Excel. Che fatto che Odoanne adesso si prende molte più responsabilità A voglia. Mamma mia, vederlo giocare Rector è tipo Oh finalmente, grazie, lo fate giocare qualcosa di aggressivo gli permettete di fare qualcosa Il punto è proprio quello, molti team ancora non sanno ancora come evolversi E col fatto che tutta la parte iniziale dello split lo si gioca in 13.1 Questo è un meta in cui sarà bello vedere come i team si evolvono sullo stesso meta Ma allo stesso tempo... Chi ha la sinergia jungle top Molto efficace, con molta esperienza Batte cassa Chi invece ancora Magari un pochino c'ha da lavorarci sopra Come ad esempio anche i koi Avranno degli scivoloni come questo Ma anche solo il peso Che si dà al, um, al drago E all'herald, io perché devo utilizzare Le mie risorse per il drago se tra 3 minuti C'è l'herald che vale molto di più Del primo drago Non uso le risorse lì da, da dare molto più peso alla topside Ciao Sozze Sozze vai a letto Disgraziato no, Vai a dormire se viene, mo ce non mandare, eh non No Sozze viene Ma ci devo andare No avrà sentito quello che ho detto Che io ovviamente sto semplificando molto Tutti questi discorsi Perché se no stiamo qua due ore A parlare no, infatti, di come puoi draftare certo. Tutto quanto Però la percezione Per quello che è La sensazione Quello che viene espresso in gioco quelle... Ah, non hai sentito? Ok, meglio, almeno non, meglio. Dobbiamo... Almeno non apriamo questo intero capitolo, <ride> se no dobbiamo aprirne un altro da un'ora sta, sta con 40 di febbre, quindi è meglio se se ne vada a letto, non aprire il computer oh. Vabbè, no. comunque, vabbè. siamo anche andati oltre Dai, molto vabbè, però oltre. è stato tutto piacere. Ah, ah molto. infatti io mi sono divertito, io mi diverto okay. sempre qua a partecipare, a commentare Ma che scherzi, Ossia, sei molto benvenuto molto quando vuoi piacere che le, le, le, le, le, ci abbiamo provato tante altre volte noi. Però giustamente. Sì, ma dovuto anni... anche far finta di averti per davvero. No, vabbè, <ride> ma, ma gli, ma gli altri anni c'era un Elissi da castare, quindi giustamente non era mai tante semplice semplice. Che proprio stiamo mettendo ma, oggi, cattivi. Ma, ma che poi tra il castare e il preparare il casting, questa è una cosa che spesso esatto. sottovaluta il fatto che. Il caster non fa soltanto Non è che si presenta Fa la telecronaca Fa thumbs up E dice Bella ho finito il mio lavoro Per tutta la settimana Ho fatto i miei due giorni Questa settimana A posto Poi devi riguardarti i VOD Poi devi guardare Che cosa hanno giocato all'estero Perché l'hanno giocato all'estero Ha funzionato Com'è andata la fase di corsia Ok I game che ho castato Che cosa ho fatto giusto Che cosa ho fatto sbagliato Ok Cosa stanno proponendo Nelle leghe secondarie Perché magari Nelle leghe secondarie Qualcuno gli viene l'idea matta E poi viene proposto Nella lega primaria e così via E così via E così via Questi sono giorni e ore Che comunque rubano tempo Che è, è Tempo È lavoro eh, Rubano tempo eh? È Lavorare è, è, è, è, pa è, parte, è parte del tuo lavoro Però Molti non li conoscono Perché non è che dici Un telecronista Si mette là a spiegare Come si è preparato Non è che dici Ah guarda Mi metto qua Faccio tutta la Tutto Un esempio un... di una giornata tipo Tu apprezzi di più Il lavoro di una persona Se fa il tuo stesso lavoro Perché sai cosa sta dietro se non sai cosa sta dietro, difficilmente apprezzerai il lavoro altrui. È, è, è il classico discorso del perché una persona puoi per, puoi, può permettersi di chiedere di, e, di essere pagata un tot. Non, esempio, c'è solo quello che vedi. E... Esatto, cioè per dire un medico, lo so che è il paragone assurdo per un telecronista, fare il paragone per il medico. medico, però per fare, per, per fare il medico ti Ci devi fare otto anni di scuola se non di più, se includiamo anche la specializzazione dalla tipologia di specializzazione, ma tutti quegli anni ti servono poi per ricevere uno stipendio commisurato a quello che è il tuo lavoro esatto. e la tua conoscenza, perché devi averla enciclopedica per fare bene il medico. Lo stesso discorso, in maniera assolutamente minore, con meno valore a livello di salute e sociale, è per un, uno specializzato, che sia a livello industriale, che sia a livello ingegneristico, che sia a livello intrattenimento. Una persona che non ha la più pallida idea di che cosa sto parlando e va a castare è una cosa diversa da uno che gioca da 12 anni a League of Legends e, ottiene, e, e, e investe il suo tempo a studiare il gioco da sempre. Ah, a proposito di salute, so che sei a dieta, stai facendo di nuovo palestra, è una cosa sì, sì, sì. molto positivo. Sono sì, molto contento. Sì, è da. Uh, fai conto che ho ri ricominciato l'1 gennaio e l'1 gennaio sono andato. Ho ricominciato a camminare, che una cosa che facevo spesso no. prima era <ride> 5 kg. Kilo... Allora. Una persona che fa 5 km al giorno in camminata È più probabile che riesca a, a perdere così tanto peso Che manco se ne accorge Non mm. si rende nemmeno conto Cioè per assurdo, La palestra è un ottimo modo eh. Non sto dicendo la palestra è il male okay. È stato che hai modi diversi di pensare Camminare ti fa co bruciare costantemente calorie La palestra esatto. è classico Investo 200 calorie oggi Per poi avere muscoli che vanno a bruciare molte più calorie nel tempo Io non posso fare 5 km al giorno Non ce li ha Rutigliano <ride> <ride> Arriva a 3 <tre>, se volete <ride> Poi esco fuori in campagna <ride> Io mi ricordo dopo la finale del Red Bull Factions Che lui stava là fuori e fa Sì adesso vado a casa Ah, Sì eh, come vai a, a piedi sì. Dalla pelota E mi <ride> hai fatto vedere anche quanta distanza era Non poca comunque sì. eh, Non erano comunque i miei 5 km Ah ecco <ride> Oh, da, però c'è da dire che mentre Teresa si fa due posto. passi fa due metri, io faccio cinque passi. E anche questo è, questo è vero. Anche <ride> <ride> questo è vero. Va bene, signori, è stato un piacere. Ci siamo divertiti tantissimo. Lapo, grazie mille davvero. Grazie mille, stato grazie. è stato un, un piacere. Scusa se ti abbiamo rubato qualche minuto. Non, ma... non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi sono divertito. Cosa, se dai. no, avrei okay. detto qualcosa io. Se... Se... se ci fosse stato un disturbo, avrei detto, Ehi no, guardate, devo andare. Scusatemi. Bella perfetto. Allora, quindi sappiamo prossimo. la prossima volta che ti vediamo sì. dire una cosa del genere, sappiamo esattamente che ti stai rompendo i coglioni. <ride> no, sapere... no, no. <ride> Grazie, che poi è ti che ci una cosa tutti. del genere Una cosa del genere durante l'Easy Ragazzi scusate devo andare un attimo perché perché Stanno giocando il sto Astralis SK, e Scale Allora dici no che palle non la voglio castare Basta dio. Eh, ci prossima. sono stati giorni in cui arrivavamo in studio E diciamo ecco, possiamo iniziare a castare alle 7 Perché il primo game era uno di quelli proprio Che non volevi ecco. neanche guardare col binocolo E giù alla cavi sì, letteralmente che sei tipo sedicesima giornata di campionato, sai perfettamente che i BDS non faranno niente in questo game e stanno per prendere calci nei denti, poi ti rendi conto che non possono prendere calci nei denti perché di fronte a loro ci sono gli SK Gaming e quindi guardi il game e pensi cosa ho fatto di male per meritarmi qui, cioè siamo tornati a Mysterious Monkeys contro Ninjas in Pyjamas. Oddio, wow. eh, Oddio. Deugemo De si ricorda La giornata dei nomi oggi 2000, 2017 wow. Best <ride> of 3 tra Mysterious Monkeys e Ninja wow. in Pijamas tre, Sono letteralmente 3 ore 187 minuti di sofferenza Due team che non sapevano che cosa stavano facendo Una ranked quello... in Diamond era più <ride> ecco. organizzata esatto. Secondo me il Bronze Time sarebbe stato anche più divertente da quel punto di vista Vabbè Lapo, grazie mille ancora. Alla prossima, magari. E aspettiamo mille. allora tue notizie su Va questo bene. nuovo evento che... che ci racconterai appena sarà organizzato. Lo aspettiamo Spero. volentieri. Spero di parlarvene presto. Grazie, grazie mille, ragazzi. ragazzi presto. Grazie. Grazie mille. Dai, Dai, ciao, grazie, Alla prossima, ah, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. ciao allora signori noi molto velocemente a questo punto ci salutiamo fra, fra noi tre e con gli spettatori ovviamente ringraziamo tutti coloro che sono stati qui con noi chi ha commentato chi ha lasciato più di un